Dammi quella cosa che vuoi, dammi quella cosa che sai, spicciola rimpusa, ma che sia qualcosa che parli soltanto di te, calmi le pupille mie stanche, spalmi la tua pace di luce soffusa. Dammi quella cosa che prendi, dammi quella cosa che ignori, perché il tuo sorriso mi appaia una rosa che me non tocchi. Nessuno soppie il tuo silenzio ai miei occhi che non sono resa né canti vittoria e che mi distenda ai tuoi mari, rubi le colline, i colori, profumi di chiesa e tu sia mia sposa e che si attorci ai tuoi fianchi una giostra di cigli bianchi sia lunga attesa ma non sia una scusa. Dammi quella cosa che punge. Nell'argo la secca, ma che sia un dolore che sciolga il sapore amaro mio nella tua bocca. Dammi quella cosa che sei, dammi quella cosa che fai. Dammi la candela purché non si accesa. Brilli in questa notte che abbassa tutte le serrande alla luce di stelle che cielo riposa. Dammi quella cosa che Dispensa, che nel vuoto la lasci cadere E quando lo afferri qualcosa ti male